Del corso mi è piaciuto tutto, ma soprattutto la preparazione, perché essermi permessa di essere qua è stata già una magia. e Il corso è, stato, è, stato, è stata un, una continuazione di questa magia meravigliosa, perché comunque ho imparato a, a lasciare andare, ho imparato a vivere, ho imparato a vivere. E quindi a vivere, a morire, a trasformarmi, per cui una, una magia, una magia meravigliosa. Io veramente consiglierei a tutti questo, questa possibilità, permettersi di, di avere questa possibilità, eh, perché veramente eh, ti cambia la vita, ti cambia la vita, eh, non è più, davvero non è più la stessa cosa. Andare a casa, eh, la vita diventa tutta un'altra tutto un'altra cosa, veramente meravigliosa. E mi porto a casa, <ride> porto a casa un, un, una cosa impensabile, una, una magia meravigliosa, una, eh, una valigia piena di, piena di tutto quello che c'è bisogno per vivere. E ho sbloccato di tutto e non so neanche neanch'io che cosa. Me ne renderò conto sicuramente tornando a casa e ricominciando a vivere, cominciando a vivere veramente. Eh, però direi che non, non mi sento più la stessa, veramente. Ovviamente un grazie immenso a Patrizia eh, per questa possibilità e eh, spero veramente di poterne fare tanti, tanti, tanti altri, di diventare proprio una specialista della Divine Connection.